Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. È molto importante imparare a degustare i vini con tutti i sensi, con la vista, l'olfatto e il gusto. Partiamo dal colore. Ci sono varie tonalità di colori nei vini bianchi. È molto utile per capire bene i colori anche il confronto tra i vini se noti questi due colori sono ben diversi uno è giallo verdolino questo qui giallo paglierino con riflessi verdolini questo è giallo dorato ma oltre alla definizione del colore di un vino ti ho detto che il vino ci dà altri, altre informazioni su di sé questo vino sicuramente non ha fatto legno e ti spiegherò perché Guarda invece che colore più carico ha questo vino, è un vino che io potrei definire mh, giallo paglierino con riflessi dorati o già anche giallo dorato. Che cosa dà il colore dorato a un vino? Potrebbe essere una surmaturazione delle uve oppure un vino così può avere fatto botte. Andiamo a immaginare invece che cosa ci può dire questo vino. Questo vino è eh, un vino dai riflessi ambarati. È tipico di uve che hanno subito un appassimento anche dopo essere state eh, vendemmiate. Io posso fornirti la tecnica per degustare qualsiasi vino, anche quelli non ancora inventati.